Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti oggi parliamo di neuroscienze e robotica. E lo facciamo con Luca Vescovi, che ci accompagnerà in un mondo tanto affascinante quanto innovativo, ma soprattutto dalle incredibili potenzialità. Ciao Luca e benvenuto. Buongiorno Andrea, ciao. Luca è nel mondo del digital dal 1998, è socio fondatore di diverse agenzie tecnologiche, tra cui Giampa, Promo Service, Jepa Wine, Neuro Web Design, è docente in ambito universitario e aziendale su tematiche relative. Relative all'usabilità, al neuroweb design e alla web analitica, e negli ultimi anni si è focalizzato in giampa nella realizzazione di progetti di intelligenza artificiale applicata ai robot umanoidi. Dal 2018 i suoi robot sono stati introdotti in attività commerciali in Italia e citati mediaticamente in TV nazionale, ma anche dal Sole 24 Ore e dal New York Times. Luca, come sei arrivato a intuire le potenzialità di un progetto come quello di Giampa sull'intelligenza artificiale e quanto le conoscenze in ambito neuroscientifico che ti porti sulle spalle ti sono state utili? Ma sono state utilissime, tutto nasce da un esperimento che abbiamo fatto, stavamo provando, da una parte un team stava sviluppando la programmazione di robot umanoide, dall'altra parte stavano facendo della l'analisi di neuromatica osamentale, utilizzando le tracker, l'IGI e gli strumenti biometrici, e abbiamo detto, dai, facciamo un test vediamo quanto è attrattivo un robot nei confronti di una persona. Quindi abbiamo preso un test, una persona assolutamente ignare di quel che doveva fare, l'abbiamo cambiato, l'abbiamo messo in per andare a misurare quali erano le emozioni. E abbiamo raccontato, guarda, adesso ti presentiamo un nuovo collega, Apri quella porta e interagisce con lui. E la persona ignara di quel che trova dall'altra parte della porta ha aperto, ha trovato un robot umanoide, ha iniziato a interagire. E Gli strumenti ci hanno detto che c'era un engagement altissimo, non aveva mai registrato un livello di engagement così grande, e quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo touchpoint che è a metà tra un dispositivo digitale, come può essere un dispositivo mobile, e una persona umana. E a fronte di questi primi dati abbiamo iniziato a sviluppare seriamente dei software per andare a gestire meglio l'interazione uomo-macchina, utilizzando un device che è particolarmente attrattivo come può essere un robot umanoide. Quanto è importante in, nel, nel programmare un robot come quello che vedo lì di fianco che tra l'altro è assolutamente simpaticissimo dallo sguardo come si chiama questo a proposito questo si chiama Piri Piri, Piri insomma pia, piacere di conoscerti Piri <ride> mi chiedevo quanto è importante nella programmazione di un robot come Piri ad esempio e eh, fargli comprendere eh, come reagisce la persona che ha davanti cioè si tratta di una, di una programmazione che lavora principalmente a livello testuale di interpretazione o c'è anche una parte magari che, che si interfaccia con quelle che sono le emozioni percepite delle persone davanti a lui Beh, è molto importante eh, nel senso che spesso e volentieri i robot deve fare il primo passo quindi mh, andare a gestire quel che nei tuoi libri chiami attenzione per poi passare a. All'attrazione e all'interesse, infine, infine all'attività di lead generation, questo è stato programmato. E essenzialmente è molto importante riuscire a gestire delle, delle texture da parte del, del robot in modo da entrare in empatia con la persona che ho dall'altra parte, dall parte della telecamera, nel senso che il, il robot tramite i propri sensori, tramite le videocamere, ad alta definizione, riesce a capire diverse cose della, della persona e questo permette di creare delle degli engagement, modalità di engagement diverse. E questo mh, ha fatto sì di riuscire a gestire un, un 10% di tasso di conversione, nel senso che messo all'interno di, di un centro commerciale il 10% delle persone che passavano davanti al robot e venivano ingazzate secondo delle, delle, delle regole ben precise interagiva con i robot e lasciava i propri dati. Quindi si tratta, una di, di, di è eh, ne hanno parlato tantissimo, soprattutto forse non di questo modello, ma di quello che eh, di Paolo Pepper mi, mi, mi ricorda, no? è finito su tutti i giornali, siete stati sulla Rai, <ride> mi ricordo di questa cosa veramente interessante perché è assolutamente notiziabile. Si tratta, di, si tratta di un vero e proprio touch point, cioè una sorta di meccanismo di recupero di informazioni, di dialogo con, con le persone. Sì, un dialogo evoluto, nel senso che, al di là di sviluppare uh, i primi compiti, il robot durante le interazioni riesce a capire chi ha di fronte, quindi capire se è uomo o donna. Tipicamente, la donna viene incazzata con: Ah, che bello, che bel paio di scarpe che hai, e questa è una frase che è molto sul verso, verso femminile. E questo ci ha permesso di. Gestire delle, delle attività Lead generation che andavano a memorizzare, oltre all'importante all mail, alla fine sappiamo un po' tutti quella, di andare a, a gestire anche e memorizzare le sensazioni che provava la persona durante l'interazione con i robot. Questo in modo da um, passare alla forza vendita, passare all'umano. All che poi in riusciva a interpretarle e ricontattare il cliente tenendo conto delle interazioni che aveva avuto con, con i robot. È, è interessantissimo. Ma eh, Mi chiedo, quanto, quanto è importante saper istruire alla comunicazione corretta un'intelligenza artificiale e, e anche da questo punto di vista quali sono le variabili che, che, che fanno cambiare la risposta da parte del robot no? a seconda di... Di come si comporta l'interlocutore o cosa gli dice? Sì, è molto importante, infatti, abbiamo usato, soprattutto nel, muovendo i primi passi, delle interazioni utilizzando l'elettrocefalogramma, in modo da capire esattamente quali erano le emozioni che provava la persona di fronte al robot e come rispondeva a fronte delle, delle interazioni del, del robot. Questo è importante perché noi tutti quando siamo di si fronte a un robot umanoide non sappiamo esattamente cos'è e non abbiamo dei modelli comportamentali da applicare a, a un'interazione con il mio robot, cioè, se non ci ferma la polizia per un controllo ce l'abbiamo quando parlo con il mio capo, quando parlo con un cliente, ma quando parlo con un robot umanoide non ho dei, dei, dei modelli da seguire. E quindi le, le, le texture, i colori del, del device, piuttosto che l'espressione le facciale, sono molto importanti per creare empatia con, con la persona. Intanto stavo vedendo di te i miei libri, ti, ti ringrazio per, per l'endorsement, assolutamente. <ride> Tra l'altro, diciamolo in uno, nel secondo c'è una bellissima parte scritta da te che è relativa alla strumentazione di analisi del neuromarketing che andrebbe assolutamente letta per capire quanto in realtà è, è molto più complesso di quello, di quello che si pensa fare un'analisi di neuromarketing strumentale fatta come si deve, eh, piuttosto che improvvisarla in, in, uh, con poca esperienza. Comunque chiusa, chiusa questa parentesi che... Lo, Consiglio solamente di andare a vedere quella parte che anche già il libro, di rileggersela se non se l'ha letta. Detto questo, eh, mi chiedo, eh, io nella mia, nella mia poca che ho, conoscenza che ho dell'argomento, so comunque che, che per quello che riguarda la programmazione no, di, di, de, dei robot in questo momento siamo agli inizi no? quindi mi immagino che anche tutta, tutta la parte di gestione del, dei, dei movimenti anche del robot sia molto complessa da, da mettere in piedi da parte di chi si occupa tecnicamente della cosa sì, è complessa perché ci sono diversi strati software eh, si parte da controller controller che fa muovere i serbi che fa muovere le braccia a sistemi che pilotano il touchscreen all'integrazione uh, l'integrazione delle informazioni recuperate dalla, dalla camera con i sistemi di intelligenza artificiale per riuscire a capire qual è il mondo della persona, qual è il, il, il, il sesso, qual è l'età e, e tutte queste cose poi devono essere uh, gestite con una serie di sovrastrati software che spesso e volentieri sono sul cloud e questo dà la possibilità di utilizzare quell'infrastruttura quell anche per altri device quindi l'intelligenza artificiale sviluppata per un robot poi può essere utilizzata per esempio sul sito web per il chatbot tirando via ovviamente tutta la parte di movimenti di, di movimentazione. Però riuscire a sincronizzare correttamente i, i movimenti è qualcosa di estremamente difficile. Anche farlo muovere nello spazio, è qualcosa di difficile e abbastanza complesso. Mi, è, mi, immagino, mi immagino anche che tutto quando mi parli di, di chatbot e di risposte c'è un grosso lavoro di. Inserimento a livello di database, di risposte. Di Adesso facciamo un esempio pratico. Se io dovessi venire da te perché devo. Non so, mi serve per, per la hall del, del mio albergo, come esempio, esempio in cui siete già capitati diverse volte. Mi serve un, un touch point di questo tipo. Sono tante le informazioni, probabilmente, che io devo andare a mettere personalizzate per rispondere a quelle che sono le domande tipiche di, di, di chi passa da lì no? dai clienti. Sì, sì, sono, sono tante eh, noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare parecchio nel settore alberghiero per cui abbiamo un set di doma domande e risposte pre preconfigurate po tecnicamente un po' più complessa come, come cosa però oh, quel che serve fare è un gran lavoro di, di ascolto e di osservazione nei, nei robot che, che abbiamo installato nei vari alberghi abbiamo inserito... Mh, tutta una serie di cose che derivano anche dall'osservazione visiva. Abbiamo passato giorni e giorni seduti nella OR degli alberghi a vedere come le persone interagiscono con i robot, in modo da capire se quelle interazioni erano buone oppure no, e soprattutto come il robot deve ingaggiare l'essere umano, perché alcuni prendono paura, alcuni si, si avvicinano, altri lo guardano e non sanno esattamente cosa fare. E quindi è importante che il, sfruttare i sensori del robot per capire che in quel momento si sta avvicinando una persona, fargli muovere la testa verso la persona. Se, se, se io sto parlando con te e ti guardo, ah, io, mi, mi dai attenzione se io parlo e guardo da un'altra parte, attenzione cala. E quindi mh, coordinare tutto questo è, è importante e soprattutto non è dimenticato che sono dei sistemi di intelligenza artificiale che devono supervisionati, per quanto si sì, abbia un set di domande e risposte molto completo, sono sempre delle nuove, delle nuove domande. Ultimamente, nelle ultime, ultime settimane, abbiamo lavorato molto su domande legate al Covid, cosa che non era prevista cinque mesi fa, sei mesi fa. E se mettiamo a caso che ci sia una, una domanda che non è, non è prevista oppure non compresa completamente, cioè, cioè, lui, lui si blocca o cerca comunque di trovare una soluzione in un qualche modo? Cerca di trovare uh, delle, delle, dei, dei modi per chiamare soccorso, eh, chiamare un umano, quindi di fondo cerca di, di sviare la domanda, quindi il più, più bello eh, Abbiamo programmato è stato con, una, con Paolo Pepper che quando andava in difficoltà proprio, prendeva la mano, fischiava: Mario, vieni, e tuo, eh, Altri modelli mh, per uh, uscire da una domanda scomoda, li facciamo ballare piuttosto che rivolgiamo la domanda verso, verso la persona. E sono una serie di tecniche che permettono di. Eh, Nascondere l'ignoranza che, che ha il robot verso delle domande che non conosce. Eh, inizialmente si sa di utilizzare eh, degli strumenti di ricerca come, come Google per uh, sopperire alla mancanza di informazioni, però questo può essere molto pericoloso perché può dare delle informazioni che non rappresentano il brand. Eh, non Io Faccio per esempio: se sono in un albergo, se mi stanno in un albergo. E con il ristorante, che domanda al robot qual è il migliore ristorante, quella domanda deve essere un po' pilotata. Eh, like, il robot dice: uh, Fai due passi, vai da Mario, che è il nostro chef. È bravissimo, non può dare i risultati di Trip Advisor o di Google My Business. E... E serve continuamente istruirlo ed è qualcosa di molto interessante per, sempre per le strutture iniziative ma anche per gli altri, gli altri settori dove abbiamo lavorato perché riesco a capire quali sono le mie carenze comunicative Quindi, nel momento in cui analizzo le domande e risposte del, del robot riesco a capire cosa le persone si domandano della, della mia struttura iniziativa o nel caso del, delle auto che caratteristiche dell'auto domandano, in modo da focalizzare la mia comunicazione su quei punti. È un modo per capire cosa, cosa le persone hanno capito della, o del mio o del mio brand, o del prodotto che sto vendendo. Eh, anche questo è interessante, infatti è una cosa qui non avevo pensato ma a livello statistico credo che sia determinante. Mi immagino comunque eh, che, che, che questo tipo di di touchpoint sia serva più che altro per le domande frequenti, no? cioè quelle che, che, che magari impegnano anche le reception e che in questa maniera le liberiamo per poter fare anche altro. E, e, se, e se sono domande frequenti è proprio in questa maniera tu riesci a costruire un database di quelle sono proprio le informazioni che tu devi evidenziare meglio magari in determinate situazioni e così via no? è, è interessante ci, ci ho tenuto davvero tanto a fare questa intervista perché comunque ha a che fare davvero in maniera incredibile con la parte psicologica cioè ogni è, è, il fatto che siate partiti da zero alla fine a costruire una, una cosa del genere ha implica che voi abbiate dovuto confrontarvi con proprio le reazioni delle persone e ehm, sì. chiedo anche una cosa da questo punto di vista Luca ehm, c'è un motivo perché eh, questi robot hanno queste forme come quelle di Pivi adesso mi viene in mente quelle di Pepper avevate anche Now forse eh, l'altra versione che è quella un po' più piccola no? e hanno queste forme sempre molto simpatiche divertenti e non si cerca di raggiungere magari quelle che sono delle forme proprio umanoidi vere e proprie? C'è un motivo? Sì, un motivo è ben preciso che eh, fa sì che più il robot assomiglia all'uomo e più sviluppa empatia. Finché si arriva a un punto che il robot assomiglia troppo all'umano, io percepisco comunque che non è umano, che è qualcosa di strano e lo associo a un zombie. Lo socio ha una persona che sta male o che è strana e quindi inizia a sviluppare paura. Per cui si parte da forme molto molto semplici per poi crescere con uno dei modelli, a mio avviso, più attrattivi, è proprio Paolo Pepper, perché ha sviluppato tutta una serie di accorgimenti di design che mi fa percepire come se fosse un bambino. Ha una grande proporzione, sproporzione tra occhi e testa, e quindi, vedendo degli occhi grandi su, su, su una testa piccola, lo associo a un bambino. Ha delle forme esili, e quindi non mi fa paura. E questo, questo tipo di approccio al, al design fa sì che io percepisca quel, quel robot come un amico, come un, un cucciolo, come un, un qualcosa che ha bisogno di supporto. Quindi tipicamente Michino per parlargli, gli parlo piano e, e questo per i robot che devono sviluppare engagement. Dall'altra parte ci sono degli altri robot, che per esempio vengono usati per scopi di sorveglianza, vengono usati soprattutto nei centri commerciali, sono dei, delle macchine molto, molto grandi, piene di luci e portellini che io non so cosa c'è dentro, quando questo robot mi viene vicino, ho paura, perché non so effettivamente cosa c'è dentro e cosa potrebbe succedere se faccio qualcosa di strano. Se invece il, il robot è piccolino, la nostra mente e ha appunto, determinate caratteristiche, come la proporzione della, della alla, alla testa, eh, in questo, con questi accorgimenti il mio... Il cervello lo associa a un e a un bambino, e quindi sviluppa maggiore empatia rispetto a un robot umanoide grande o con uh, delle parti meccaniche visibili. E questo mi fa paura perché mi richiama i, i robot cattivi, tipici della filmografia americana. Adesso, devi faccio una domanda che è un po', un po più visionaria, diciamo così, dall'esperienza che hai per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Quanto, quanto ci dobbiamo preoccupare, diciamo così, dal punto di vista della crescita di, del, di, di, questo, di questa disciplina? E, e manca molto prima che riusciamo a creare un'intelligenza un un artificiale in grado di assomigliare a livello sia esperienziale che di ragionamento al, all'essere umano. Eh, secondo me manca ancora, eh, ci arriverà le, la tecnologia arriverà a creare l'intelligenza singolare, quindi la possibilità eh, di creare dei sistemi che sono del tutto simili al, al processo cognitivo umano. Eh, attualmente il sistema di intelligenza artificiale ha necessità di un continuo addestramento da parte del, dell'uomo, io quel che racconto ai miei studenti. Eh, ai miei collaboratori, per dire, uh, pensate a come usare i sistemi di intelligenza artificiale, perché se siete in grado di comandare un sistema di intelligenza artificiale e di addestrarlo, manderete il vostro posto di lavoro. Se non ce la fate, può essere che il sistema di intelligenza artificiale faccia lavorare voi. E non dobbiamo avere paura, dobbiamo affrontare questa quarta rivoluzione industriale con positività nel senso che sgravano l'uomo di tutta una serie di attività di routine permettendogli di concentrarsi su delle cose che sono molto più creative e di strategia come sappiamo far bene noi umani quindi tu pensi che la parte creativa rimarrà comunque un'esclusiva, umana, mm -hmm. o da questo punto di vista... Ma uh, in realtà ci sono già de degli esempi di intelligenza artificiale che sono delle cose tipicamente umane che noi digeriamo senza accorgersi che dietro c'è una macchina. Uh, per conto, i resoconti finanziari spesso sono sviluppati da dei software, uh, la musica viene sviluppata da, da software, Uh, ci sono un sacco di, di esempi in cui i robot riescono a creare delle opere nuove, quindi riescono a... I robot, per me, uh, robot non è solamente qualcosa di fisico, ma sono anche i robot software. Certo. E riescono a, a disegnare, a creare dei dipinti, riescono a fare un qualcosa cioè alla creatività. Uh, sono state de, delle poesie scritte da robot, sono state premiate un esercizio che è tipicamente umano come può essere creativo come può essere la composizione di una poesia o di un brano musicale già oggi eh, le macchine sono in grado di farlo quindi eh, io quel che devo fare è capire come usare questa tecnologia per elevare il mio lavoro quindi dire vabbè sta roba qua adesso la fa è possibile farla fare alla macchina la faccio fare alla macchina e io mi dedico ad altro permetterà di creare di nuovi posti di lavoro e andato a soffrire tutti i posti di lavoro che hanno distrutti da questa rivoluzione industriale in che, in che settori può essere applicata questa tecnologia? Voi fino adesso l'avete applicata in che, in, che, in che ambito sostanzialmente? Noi siamo partiti dal settore turistico poi l'abbiamo applicata al settore automotive con un progetto di Opel Europa, in cui i robot uh, davano a mano a un concessionario a, a vendere macchine. L'abbiamo applicato in ambito museale, per fare delle, delle visite guidate, uh, in ambito, molto in ambito fieristico, uh, uffici, un po' in quasi tutti, in quasi tutti i settori. Beh, quindi può essere utilizzato per... Poi, semplicemente anche livello software. Se, se io lo volessi mettere su una sorta di e-commerce o qualcosa del genere, può, quel, questo tipo di, di approccio può essere semplicemente trasportato da, da, dalla, dalla macchina che io vedo di fianco a te a, a un qualcosa di, no, di non fisico. Sì, sì, sì. sì la tecnologia l'abbiamo sviluppata tutta in modalità cloud, in modo da essere indipendenti dal, dal dispositivo. Eh, Quando sì. ci è arrivato, abbiamo, analizzato cosa c'era dentro, c'era eh, la necessità di riscriverlo e quindi l'abbiamo riscritto con una tecnologia che ci permettesse poi di cambiare sia hardware e sia device, quindi dire non ho un robot o un chatbot, piuttosto che ho uno smartphone o qualche altro tipo di dispositivo. Senti Luca, io con tutti gli ospiti mi diverto a capire delle dritte subito applicabili, quindi preparati che adesso questo è il tuo, il tuo turno, non ti puoi sottrarre. È vero che qui è un po' più complicato perché stiamo parlando di un qualcosa che non è riproducibile ovunque al volo, però è anche interessante capire come esistano delle nuove strategie che magari qualcuno non pensa che possano generare dei lead perché questo fa un strumento di questo tipo. Mi piacerebbe magari che mi raccontassi due o tre situazioni in cui avete eh, applicato l'utilizzo del robot e, che, che, e, e proprio in maniera pratica come si comportava per ottenere poi il risultato finale. Eh, quello che ti raccontavo del tasso di engagement del sito è stato appunto il progetto di Opel Europa, quindi ha studiato un nuovo concept di concessionaria, ha uh, posizionato un corner all'interno di un centro commerciale di Brescia e eh, fu fuori da questo corner c'era il robot che faceva da battitore, eh, quella figura che troviamo quando camminiamo per uh, Firenze, per Venezia, per Roma, che spinge il ristorante, dice dai, vieni a fare lo spaghetti migliore. Che appena pescato e altro. E, eh, questo robot essenzialmente aveva lo scopo di creare la prima interazione, creare uh, attenzione, sviluppare engagement, iniziare una conversazione con, uh, con l'utente e nel caso il robot uh, mh, riuscisse, a, riuscisse a seguire tutto il file di vendita, si analizzava anche a gestire la lead, quindi riusciva a portare la persona a inserire per il proprio indirizzo di posta elettronica. In alcuni casi in cui c'era il supporto dell'umano, il robot fischiava e, e, e chiamava proprio il collega. Il collega aveva la possibilità di vedere eh, tutti, tutta la conversazione, quindi capire se quella persona era realmente interessata o, oppure no. Eh, L'altra applicazione bella è stata nel uh, settore... Turistico, eh, che è stata la prima installazione in Europa, dove abbiamo messo un modello Pepper eh, all'interno di un resort, andando a scaricare il personale di tutte le domande frequenti. Eh, immagina quante volte in una struttura ricettiva viene domandato qual è la password per il wifi oppure un'altra installazione l'abbiamo fatta su un villaggio che fa attorno alle 800.000 presenze l'anno e metà di queste persone domanda come andare a Venezia eh, nel eh, buongiorno signorina, eh, com'è che faccio ad andare a, a Venezia? e eh, da, da, da, da, da è sicuro che per quanto sia preparato il personale eh, dalle 9 alle 11 a mezzogiorno risponde bene sempre la stessa domanda quando arrivo le 6-7 di sera che l'ennesima persona domanda ma come faccio ad andare a Venezia ti dà il foglio, lo, lo, lo buttarà dice: arrangiati. Questo tipo di informazioni venivano gestite dal, dal robot. Il robot è, è instancabile e quindi gestiva con la stessa cortesia tutte le domande ricorrenti H, H24. E quindi, mh, essenzialmente queste sono state le tre installazioni più, più belle, quelle di Gestire lead generation, eh, quello di dare informazioni generali, sul, sul resort o informazioni generali all'interno di, di un villaggio dove son, le informazioni sono veramente tante, di fondo un, un villaggio da, che ha fatto 100.000 presenze nel paese, e quindi le domande vanno da ah, non funziona la, la, la, la connessione wifi, Uh, dove posso andare a scaricare il camper, a uh, mille altre cose, cioè domande di, di tutti i tipi. E, e il fatto di delegare questo tipo di attività a una macchina permette di lasciare che gli operatori si dedichino a fare ospitalità vera, non tanto a domanda risposta, domanda risposta è stato un piacere parlare con te Luca sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso e soprattutto nuove perché insomma è un argomento di cui non si parla poi così tanto in giro visto eh, prima di salutarci ti chiedo come possiamo rimanere in contatto con te eh, potete entrare sul nostro sito web zampana.it all'interno del sito trovate tutti i nostri, tutti i nostri contatti mi trovate su, sui vari canali eh, LinkedIn piuttosto che, che Facebook o Luca.vescovi.chioceragiappa.it Luca, un abbraccio virtuale, perché adesso è d'obbligo, naturalmente, <ride> grazie ancora, e con te invece che hai guardato fino alla fine l'appuntamento e alla prossima intervista, se ti è piaciuto il video iscriviti subito al canale, così non ti perdi nemmeno un aggiornamento sulle migliori informazioni di web marketing e psicologia digitale, che puoi trovare online. Ciao!